su Together Price. Io sono Federico e adesso ti spiego come muovere i primi passi sulla nostra piattaforma. Prima di tutto devi sapere che puoi usare Together Price in due modi differenti. Se hai un abbonamento con posti liberi che vuoi mettere a disposizione, puoi creare un gruppo e farti rimborsare ogni mese il costo degli account che condividi. In questo caso sei un admin. Aprire un gruppo è molto semplice. Scegli il servizio che ti interessa, come Netflix, Disney+, Plus o tanti altri, il numero di persone con cui vuoi condividere e infine clicca su pubblica. Se invece non hai un abbonamento da condividere puoi partecipare a un gruppo che ha ancora due posti liberi in due modi. Uno, se hai un link d'invito clicca sul link e invia la quota. Due, come altri social network quindi dalla barra di ricerca cerchi le persone che conosci e vedi che cosa stanno condividendo. Per quanto riguarda i pagamenti puoi stare tranquillo perché sono gestiti da Stripe e in più in caso di problemi hai 25 giorni per chiedere il rimborso. Spero di aver chiarito ogni tuo dubbio ma se così non fosse puoi scriverci a support-togetherprice.com oppure seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. c'è tra una condivisione precompilata e una personalizzata? Bene! sei nel video giusto. Quando crei un gruppo puoi scegliere una condivisione precompilata per moltissimi servizi come Netflix, Disney+, Audible e noi ti guideremo nella compilazione dei campi e nell'apertura del gruppo in modo semplice e veloce. Se invece il servizio che vuoi condividere non è presente nella lista delle condivisioni precompilate puoi utilizzare una condivisione personalizzata e completare i vari campi per la tua condivisione. Pensa che puoi creare una condivisione personalizzata anche per viaggi o per ad esempio spese da condividere con cadenza mensile. Infine ti ricordiamo che le condivisioni personalizzate vengono moderate dallo staff di Together Price.